Sì, grazie Presidente, in questo caso ci riferiamo agli impianti sportivi che hanno concessione scaduta e per i quali sono state attivate le procedure di, di affidamento e i quali mh, hanno eh, comunque un'attività da portare avanti, quindi nelle more dell'assegnazione definitiva che avverrà ai noi, come sappiamo bene, nessuno sa dire quanto, perché poi i tempi eh, impiegati dalla Commissione per eh, arrivare all'assegnazione definitiva sono appunto eh, in alcuni casi anche molto lunghi. È importante che eh, il, il concetto di, di anno sportivo, che è uguale e identico a quello dell'anno scolastico che tutti noi abbiamo ben presente, venga considerato quindi a nessuno eh, verrebbe in mente di iscrivere il proprio figlio in prima elementare a febbraio e la stessa cosa in realtà avviene per i corsi sportivi quindi ci sono delle strutture che hanno bisogno adesso di essere pronte per poter partire a settembre con i corsi faccio un esempio specifico il, il bando per la piscina di, della Garbatella di Lazio Nuoto che conosciamo tutti in quel caso c'è un bando in corso e sappiamo che la procedura non si concluderà in tempo utile per poter avviare l'attività a settembre e chiediamo quindi un impegno, un atto politico perché l'amministrazione interpreterebbe in maniera rigida il, le norme e quindi a noi rischierebbe di portare a un blocco dell'attività. Ci prendiamo noi questa responsabilità, vogliamo dare noi questo indirizzo, penso che sia un indirizzo condiviso da tutti, considerare quindi che è importante che l'anno sportivo, così come quello scolastico, inizi da settembre e quindi chi è oggi in condizione di poter assicurare la continuità del servizio lo possa fare. Grazie.